Grazie, grazie Presidente, eh sì, dunque io volevo portare un po' il discorso non tanto sul metodo, perché sul metodo eh, sono state dette tante cose, eh, alcune senz'altro ritengo condivisibili, mentre invece riportare la discussione sul, metodo, sul merito, perché… Perché io ritengo che questo documento è un documento importante, è un documento, oserei dire eccezionale, un documento di cui noi tutti, prima amministratori ma poi romani, Dobbiamo essere fieri perché io sono sicuro sarà il miglior piano che sarà stato prodotto in Italia. E questo perché è un piano che è maturato con eh, il contributo, con il confronto continuo di, di Enea, di GSE, dell'ISPRA e con il coordinamento di una figura senz'altro eccezionale che è stata citata più volte, il dottor Tamburano, europarlamentare nella scorsa legislatura, che è stato definito forse il Personaggio più influente per quelle che sono le politiche energetiche dell'Europa, di tutta l'Europa e quindi questo lo abbiamo noi, noi romani e dobbiamo esserne fieri. Tanto per dire se adesso eh, ormai siamo così avezzi a riconoscere eh, le etichette energetiche eh, su, sugli, sugli elettrodomestici, sulle apparecchiature elettroniche elettro, eh, elettriche, lo dobbiamo oh, senz'altro al contributo, al lavoro ostinato e eh, professionale costante. Eh, del, del, del dottor Tambulano che è stato il coordinatore di questo piano e quindi siamo nei fieri è un documento eccezionale e per, per una volta per un, anche in questa volta possiamo eh, davvero dire che Roma eh, sarà al primo posto entrando poi nello specifico i temi che tratta il documento sono tanti li ha, li ha elencati l'assessore la, Ziantoni e le politiche energetiche, la, la, la forestazione, e i trasporti, sono tutti quelli che in qualche modo um, sono coinvolti nei, nei discorsi di sostenibilità ambientale, però questo documento entra anche nel merito di aspetti più importanti più specifici, più pratici, alcune cose che, che a me poi interessano particolarmente, eh, ovvero, ehm, per esempio, il, il discorso delle comunità energetiche, dei gruppi mh, di autoconsumo di energia che sono, sono veramente quei discorsi, quei temi che saranno importantissimi e sempre più presenti nella nostra vita. Quindi che dire, io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, è vero, il metodo può essere diverso, può essere più coinvolgente tutti noi amministratori, però eh, andiamo vediamo avanti. Andiamo avanti, abbiamo un documento veramente declinato nei confronti eh, sulla base del, del, del Green Deal di cui ormai si parla tanto, no? transizione ecologica, quindi questo l'abbiamo noi in romani dobbiamo essere fieri. e Poi sui tempi, il... io sono uno dei, dei firmatari per portare per portare questa, eh, questa, eh, questa delibera eh, all'approvazione, eh, perché eh, i tempi sono quelli che sono, quindi noi eh, ratificheremo nei tempi giusti e quindi questo documento poi potrà seguire il suo iter che si concluderà addirittura in comunità europea, quindi eh, la forzatura c'è stata, lo riconosciamo, ma eh, a volte è anche necessario fare questo. Grazie Presidente.